Un saluto amici della rete. Il 4 febbraio 2021 AIFA, l'agenzia italiana per il farmaco, ha pubblicato il primo rapporto sulla sorveglianza dei vaccini Covid. Il rapporto analizza il primo periodo, quello che va dal 27 dicembre al 26 gennaio, quindi primo un mese, di vaccinazioni Covid relativamente a eventuali eventi avversi. Andiamo a vederlo insieme analizzando le parti più importanti. Ma prima, se non vi siete ancora registrati e questo video alla fine vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanellina in modo da essere sempre aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video. Andiamo a vedere questo rapporto. Bene, la prima cosa che lo vediamo insieme, la prima cosa che noto è che rispetto a, a documenti degli anni precedenti, a documenti per altri farmaci, per altri vaccini, eh, l'impostazione che è stata data a livello grafico proprio, eh, è un'impostazione più per l'utente medio, nel senso che prima venivano date per scontate cose che... Eh, per chi ha detto lavori sono ovviamente ovvie scusate sono ovvia ovviamente cose usuali sono cose già conosciute qui invece sembra che questo rapporto sia stato già pensato per essere letto eh, dal pubblico comune dalla, delle persone comuni infatti inizia eh, dicendo subito che qualsiasi farmaco ha comunque delle controindicazioni qualsiasi farmaco ha delle Problematiche che eh, ovviamente vanno bilanciate tra rischio e beneficio e che la farmacovigilanza serve appunto a questo, a verificare che questi farmaci che sono stati regolarmente messi in commercio eh, abbiano un, un vantaggio piuttosto in modo da fare un utilizzo di, di questo farmaco, un utilizzo corretto e ponderato. Un'altra cosa che spiega nella pagina successiva nella guida alla lettura dei dati è eh, il, il significato di alcuni termini che di solito invece vengono dati così per buono anche dalla stampa nazionale eh, per esempio la differenza tra evento avverso e reazione avversa quando si parla di evento avverso si parla di un evento sfavorevole ovviamente che è avvenuto dopo la somministrazione di un farmaco o di un vaccino che però lo stato attuale non è necessariamente conseguenza perché ovviamente non è detto che se eh, io mi faccio il vaccino oggi e muoio domani per esempio facendo l'esagerazione muoio domani la mia morte è necessariamente causa del vaccino magari non facevo il vaccino e morivo lo stesso quindi bisogna un attimo Capire. Quindi l'evento avverso in realtà è una segnalazione di una situazione avvenuta dopo il vaccino che può o non può essere correlata col vaccino. La reazione avversa è invece una reazione che è già riconosciuta come, come conseguenza del, del vaccino e spiega questa, questi due termini che di solito quasi tutti gli addetti alle vori conoscono, ma il fatto che ci sia è importante analizzarlo relativamente al fatto di capire che questo documento sembra più orientato verso la grande massa del pubblico piuttosto che per gli addetti ai lavori che in realtà sono quelli maggiormente interessati al rapporto sulla farmacovigilanza qui può poi dà anche un ulteriore tipo di effetto che può essere quello indesiderato che in realtà è un effetto che non necessariamente è nocivo che è stato osservato in un certo numero di persone dopo l'assunzione del farmaco un esempio simpatico di un effetto indesiderato di un farmaco è quello relativo al sidenafil ossia il viagra questo era in realtà nato all'inizio come cura per l'angina pectoris e per l'ipertensione arteriosa in realtà poi nella parte di farmacovigilanza si è visto che aveva tantissimi report di un particolare effetto indesiderato che a quel punto è diventato in realtà il target principale di questo, di questo farmaco che è quello della disfunzione rettile maschile e andiamo quindi alla pagina successiva dove anche a livello grafico ci sono quelli che chiamate gli highlights cioè uh, gli spot principali di, di questo report che ci dicono subito che ci sono state 469 segnalazioni ogni 100.000 dosi somministrate che Uh, ovviamente la grossa parte, visto anche le tempistiche, è quelle del vaccino della Pfizer e non quello del Moderna, il 99% sono segnalazioni della Pfizer uh, e il 92% di queste segnalazioni erano segnalazioni non di eventi non gravi, poi vedremo dopo spiega anche la differenza tra eventi non gravi e eventi gravi. E che comunque il grosso delle segnalazioni erano dovute a dolori in se nella sede. Del, uh, di iniezione, febbre, astenia e dolori muscolari e che il grosso del, uh, delle segnalazioni sono avvenute o il giorno stesso della vaccinazione o il giorno successivo, l'85 per cento dei casi. Ed ecco qui anche la pagina successiva, una pagina grafica, una pagina per il grande pubblico, non per gli addetti ai lavori. In questa pagina ci, ci dà subito l'evidenza di 1.564.090 dosi somministrate. Eh, al, in questo mese di controllo con il grafico delle somministrazioni per età e le, le reazioni avverse 7337 sono state le segnalazioni di eventi avversi dove la maggior parte delle segnalazioni vedete anche qui con una grafica eh, abbastanza sinceramente inutile ripeto in un documento tecnico ma ci fa continua a farci capire il, ta il target di questo documento si sta spostando o meglio si sta spostando dato che Indubbiamente eh, hanno pensato al fatto che questo documento, comunque, sarebbe stato letto anche dai non addetti ai lavori. Hanno pensato bene di dare delle infografiche, quindi in modo che fa molto scenico eh, anche per i non addetti ai lavori. Quindi il grosso di segnalazione è febbre, mal di testa, dolore in sede di iniezione e dolore muscolare. Tant'è che anche nella pagina successiva, dove finalmente iniziamo a avere del testo. Uh, anche qui c'è un, un riquadro per i non addetti ai lavori in cui spiega il tasso di segnalazione, che cos'è il significato del tasso di segnalazione, ossia è il numero di segnalazioni su 100.000 dosi somministrate, uh, quindi siccome ce ne sono state 7.337 700... su 1.564 erotti di dosi, il tasso di segnalazione è di 469 su 100.000 dosi, quindi ogni 100.000 dosi ci aspettiamo 469 eventi avversi e ci dice anche che questa cosa è una cosa positiva, cioè il fatto che ci sia un importante, un elevato tasso di segnalazione indica che c'è un'elevata sensibilità degli operatori a segnalare qualsiasi anomalia, correlata o no, allo stato attuale è impossibile saperlo, ma qualsiasi anomalia nel periodo successivo alla vaccinazione delle persone. Nei grafici della pagina successiva iniziamo a vedere eh, quante dosi al giorno sono state somministrate eh, nei... in tutta Italia e col grafico invece lineare che ci indica il numero di segnalazioni giornaliere che ovviamente rispecchia il, in grossa parte il numero di, di vaccini erogati. Nella seconda parte eh, questo secondo grafico c'è invece la differenziazione degli eventi tra prima e seconda dose che mettono in risalto questa parte della curva anomala in questo grafico qui, che sembrava anomala nel senso che mentre la prima parte come dicevo seguiva abbastanza pedissequamente il numero di dosi ecco che qui a un certo punto c'è stata una, tra una cosa, una esplosione del numero di segnalazioni dovuta al fatto che qui parliamo della seconda dose e a quanto pare la seconda dose è un po' più fastidiosa della prima quindi la seconda dose ha un tasso di segnalazione molto maggiore rispetto alla prima dose. Distribuzioni per eh, sesso Uh, la differenza tra donne e, e uomini come vedete è maggiore delle donne ma questo è in realtà un elemento abbastanza comune di quasi tutte le segnalazioni eh, perché le donne hanno una maggiore sensibilità alla segnalazione eh, una hanno una maggiore sensibilità a dichiarare che ci hanno avuto qualche problema e quindi è ovvio che le donne sono di più distribuzione per tipologia di di segnalatore dove ovviamente il grosso la fa eh, gli operatori sanitari quindi medici farmacisti e altri operatori sanitari che sono ovviamente più attenti appunto alla segnalazione farmacovigilanza pagina successiva ho una tabella che mi indica la distribuzione di dopo quanti giorni ho la segnalazione di un evento eh, dopo l'inoculazione del vaccino e come vi dicevo prima il grosso è il primo due giorni, il primo gi il giorno della vaccinazione stessa e il giorno successivo, un po' più raro tra due o sette giorni e dopo sette giorni. E andiamo a forse la cosa più importante, almeno per, per la persona comune, uh, i casi gravi e i casi non gravi. Innanzitutto c'è di nuovo un riquadro che spiega uh, che cosa è considerata un evento di tipo grave. L'evento di tipo grave è comunque un Sempre un evento che ha comportato l'ospedalizzazione, o un ricorso al pronto soccorso e può aver messo in pericolo di vita o invalidante la persona. In realtà poi tutta una serie di casistiche di altri eventi avversi che sono considerati gravi di per sé stanno in una lista che trovate su, sull'Agenzia Europea dei Medicinali che si chiama IME List dove IME sta per Important Medical Events pagina successiva parliamo dell'esito della segnalazione cioè eh, nel momento in cui eh, è stata fatta la segnalazione di un evento questo evento com'era era già risol risolto era in fase di miglioramento era non guarito cioè era risolto ma con dei postumi o c'è stato un decesso quindi questo è l'esito della segnalazione e qui vediamo la distribuzione degli esiti eh, che ovviamente sono per quelli non gravi quasi maggiormente eh, risoluzione completa differente invece eh, quello per gli esiti gravi dove anche qui il grosso sono stati risolti ma abbiamo dei postumi e abbiamo dei decessi. Tralasciamo la parte di classificazione del tipo di evento perché sinceramente è veramente molto tecnico ma andiamo alla fine, così concludiamo, dove abbiamo le situazioni più critiche. Allora andiamo a leggere insieme. Nel periodo considerato sono state inserite 14 segnalazioni di anafilassi shock anafilattico. In realtà uno è duplicato, quindi sono 13. 12 relative a soggetti di sesso femminile e uno di sesso maschile. Quindi la maggior parte delle segnalazioni di shock di anafilassi è nel sesso femminile, con una media di 45 anni. Al momento della segnalazione l'esito era di risoluzione completa o miglioramento nell'85% dei casi. Di questi casi, tre avevano già una storia di allergia a pollini e alimenti, mentre un caso di questi aveva, riferiva già una pregressa reazione allergica ad un altro vaccino. Per quanto riguarda un altro evento che invece è abbastanza comune del riportato, è la paralisi del nervo facciale, Ah, qui abbiamo invece 12 soggetti di sesso femminile, 18 segnalazioni in totale, 12 femminile e 6 di sesso maschile, dove eh, 12 casi sono stati classificati come grave e uno grave con ospedalizzazione e gli altri 5 non gravi. 10 hanno avuto al momento della segnalazione una risoluzione completa o miglioramento, 6 invece l'evento ancora non era guarito al momento della segnalazione di tutti questi casi ovviamente in, si è in attesa di ulteriori informazioni di follow up eh, relativamente all'esordio soprattutto per quelli con esordio più tardivo quindi un po più distante rispetto al, al vaccino e andiamo ai decessi per quanto riguarda i decessi 13 casi 13 persone sono morte dopo la somministrazione del vaccino queste 13 persone decedute avevano un'età media 86,5 anni ed erano quindi la maggior parte in realtà già istituzionalizzati in delle RSA. In tutti questi casi avevano già delle patologie di base di tipo cronico complicato sottoposti a politerapia. Il decesso è avvenuto a una distanza, a una distanza temporale variabile da alcune ore fino a 12 giorni dopo la vaccinazione. Quindi 13 persone con età media di 86 anni sono morte nei 12 giorni successivi alla vaccinazione. Colpa della vaccinazione? Non colpa della vaccinazione? Attualmente non si sa. Leggiamo questo paragrafo. Si sottolinea che la sola relazione temporale non è di per sé sufficiente a stabilire un ruolo causale del vaccino. E prosegue. Per ciascuno di questi casi sono state richieste ulteriori informazioni cliniche per una valutazione corretta dell'evento. Nelle segnalazioni più dettagliate e complete dei dati di follow-up, gli eventi segnalati non sono risultati correlati alla vaccinazione, sono in larga parte attribuibili alle condizioni di base del soggetto vaccinato. Per cui ci sono eventi avversi. Di questi eventi avversi probabilmente alcuni saranno delle reazioni avverse, non tutti. Probabilmente a meno già da una questa analisi solo degli eventi avversi il rapporto beneficio-avventi-avversi di, di questi due vaccini, eh, Pfizer e Moderna, è sicuramente vantaggioso. Vedremo cosa dice AIFA nei prossimi rapporti e vedremo le integrazioni delle analisi eh, più dettagliate di questo primo rapporto nei successivi rapporti dei prossimi mesi, che andremo a vedere di nuovo insieme. Ovviamente, per qualsiasi dubbio, per qualsiasi eh, criticità che doveste rilevare vi invito sotto a commentare il video, farmi sapere quello che ne pensate e magari poi ne parliamo insieme in un prossimo video. Per ora è tutto, un saluto amici della rete.